Ciao a tutti, in questo video parlerò oh, di QGIS, parlerò dei Virtual Liar. Qualche ora fa, sul gruppo che io oh, mi onoro di eh, moderare, GIS Italia, è comparso un post di Daniele Dare, in cui chiede in particolare se è possibile, data una serie di punti, come scritto qua, e una serie di linee, vuole calcolare la distanza ortogonale tra ogni punto e la linea più vicina. Bene, io gli ho risposto molto rapidamente che è possibile farlo o attraverso un database, oppure se volessimo rimanere all'interno di QGIS, come ho scritto qua, eh, basta utilizzare i virtual layer bene, vediamo ora come risolvere questo problema bene, in QGIS ho caricato un, un layer lineare che rappresenta gli assi stradali Questo qua sono degli assi stradali e un layer puntuale che rappresentano i punti luce dei lampioni stradali bene in questo caso io ora farò vedere come calcolare per ogni punto la distanza minima che vi è tra il punto e l'asse stradale. La distanza minima significa, di conseguenza, che deve essere ortogonale all'asse stradale. Bene, per fare ciò, sempre rimanendo nell'ambito di QGIS, basta creare un semplice, di aggiungere un semplice eh, virtual layer. Il virtual layer possono essere aggiunti attraverso quest'icona che trovate qua oppure se andate sul layer aggiungi layer qua aggiungi o edita virtual layer benissimo qua sopra vi è la possibilità di scrivere un nome che a noi piace quindi possiamo anche variare questo nome qua qua sotto dobbiamo aggiungere i layer che ci interessano quindi non tanto aggiungi, ma importa perché sono già presenti in QGIS. Quindi importa e selezioniamo entrambi. Ok. Fatto ciò, qua sotto dobbiamo scrivere uno script SQL. Utilizzando per esempio il dialetto di special Light. Come si vede anche qua, possiamo scegliere anche là il tipo di dato, ma noi lo lasciamo OGR. Allora, qua dobbiamo scrivere un piccolo script. Io l'ho già scritto, quindi per evitare di fare un video troppo lungo, lo script è questo qua, io semplicemente lo copio da qua, copio e lo incollo qua dentro. Ora un attimino lo commentiamo assieme. Allora, naturalmente Select alla base si utilizza quasi sempre nel linguaggio SQL, poi naturalmente ehm, i comandi fondamentali sono l'st short, shortest line, questo qua, questo comando, short, shortest line, permette di calcolare appunto la, ehm, una linea di minor distanza. Mentre qua mh, ho anche messo st length. length cioè la lunghezza. Faccio anche calcolare in automatico anche la lunghezza del segmento. Bene, quello che è più interessante non è tanto la prima parte quanto la seconda parte. Il group by è questa clausola aggiuntiva. Perché il group by? Perché se togliessi questa parte finale dal group by in poi, questo script calcolerebbe la distanza di un punto su tutte le linee, quindi qua ci sarebbero migliaia di linee. Bene, siccome a noi interessa solamente una linea, e che sia ortogonale, che sia la minore, occorre raggruppare per ogni punto. E di questo raggruppamento per ogni punto deve prendere, infatti c'è scritto qua, raggruppa tutto e prendi il minimo. Questo è il su. Bene, se facciamo ciò, facciamo una prova per vedere se abbiamo fatto degli errori grossolani, ci dice non error, quindi va bene, e quindi andiamo su OK. Come vedete, ha ah, subito, vedete qua, un attimo carico qua um, a tematizzazione che ho già fatto, ma questo um, non c'entra nulla con il video, e sto caricando una tematizzazione, in modo tale che è così è rosso, e come vedete ogni punto viene tracciata una linea che è ortogonale all'asse stradale ed è la minore distanza. Naturalmente, come ho detto poco fa, ho fatto anche calcolare la distanza del punto all'asse stradale. Come vedete, molto semplicemente. Se aprite la tabella degli attributi, troverete l'ID del punto più la lunghezza del segmento. Lo vedete qua molto semplice. Se selezioniamo questo, zoom a selezione, vedete, questo qua. va bene. Grazie per l'attenzione. E al solito, se vi piace il video, un like e anche nei commenti! Ciao!